Il secondo, la seconda precauzione che potete consigliare ai vostri studenti è quella di prendere l'immagine, come, eh, come dice la domanda letta da Alberto, io la stessa immagine la posso trovare su tanti siti, eh, però soltanto su uno o su alcuni io avrò l'indicazione della fonte, della, da questa è quindi eh, di eh, suggerire eh, ai ragazzi di prendere le immagini soltanto dai siti che offrono questi contenuti e soprattutto che indichino con quale licenza è sorvete perché se le informazioni non ci sono significa che eh, il sito che la sta pubblicando probabilmente non è il sito che ha prodotto l'immagine, non è quello l'autore e quindi verosimilmente io non devo fare riferimento, non è affidabile. Bene tra l'altro adesso ultimamente se andate su Google Image eh, c'è una nuova icona dentro la ricerca che è una macchina fotografica se voi caricate una delle immagini che avete raccolto vi fa vedere tutti i siti indicizzati da Google che contengono quell'immagine quindi teoricamente potrete anche eh, tornare a ritroso quindi dall'immagine dall di cui non sapete qual è la fonte potete avere una sorta di N fonti che l'hanno pubblicata e quindi risalire se effettivamente è un'immagine eh, protetta da diritto d'autore oppure se è lasciata con altri tipi eh, Roberto, il webmaster di un sito istituzionale può rifiutarsi di pubblicare documenti inaccessibili come i cosiddetti PDF sull'immagine che provengono dal suo stesso ufficio o da altre pubbliche amministrazioni? In questo caso può rispedire al mittente chiedendo un rinvio, un reinvio a norma? Allora il concetto è che eh, se il webmaster eh, termine ormai defunto, perché il webmaster non esiste più come una figura genetica, se parliamo di responsabile del procedimento di pubblicazione, secondo me sì, giusto e onesto. Il concetto è se il documento che viene fornito a chi ha la responsabilità di pubblicare non è conforme, deve rinviarlo a chi ha prodotto l'atto, quindi nel caso dell'amministrazione responsabile del procedimento che ha generato l'atto, facendo notare che non è idoneo alla pubblicazione. Questo sì. Il problema è che molto spesso non è identificato e questo è un problema il responsabile del procedimento e quindi rimane... Eh, dovrebbe essere indicato, cioè, ogni, ogni procedimento deve avere un responsabile del al procedimento, altrimenti torniamo al, al concetto di Asterix e lascia passare a 38, cioè il cittadino arriva ma non sa da chi eh, deve andare. Certo, Paola Limone di, di, di Rivoli, diamo la parola. Prima di dare la parola ricordiamo che ci sono qua anche degli amici di altre regioni. Ringraziamo una discreta presenza dei nostri amici piemontesi, una presenza dalla Liguria, dall'Emilia-Romagna e dalla Puglia. Grazie veramente per essere qua. Era una domanda che ho fatto prima fuori: il cortile si lega a questo a Mario Varini. Per cui mi ha dato una risposta a me, ma penso che interessi molti di noi, soprattutto i docenti che hanno funzione obiettivo all'interno del popolo, per cui si occupano dei siti scolastici. Sono diventati negli anni esperti di accessibilità, se ne sono occupati, ma adesso si trovano ad affrontare questa grande mole di lavoro che in realtà dovrebbe essere esclusivamente nelle mani di una segreteria. Quindi io mi chiedo d'ora in poi. Eh, occupandomi del contenitore facendo sì che sia perfettamente a norma occupandomi della parte che riguarda la didattica per cui tutto il lavoro dei bambini delle scuole, dei progetti posso dire no non ho competenze e non ho la responsabilità legale e penale per caricare dei documenti, questa parte è esclusiva della segreteria posso rifiutarmi di dire, cioè posso dire una, al segretario che in continuazione mi manda pdf da caricare, no non è più compito mio perché c'è una norma che mi, fa, uh, mi permette di dirlo perché altrimenti la mia paura è continuerò a pubblicare perché non oso dire di no e poi magari ne rispondo io. Allora il concetto cioè, dipende dal ruolo: cioè se uno è responsabile del procedimento di pubblicazione e riceve il materiale, se il materiale non è conforme lo manda indietro. Se non esiste responsabile del procedimento di pubblicazione, allora difetti avete un problema. Ma sai che quando si tratta di scuola, di scuola primaria, c'è un una maestra che vent'anni fa è stata incaricata da vent'anni c'ha questa roba sulla testa no? per cui sei partita con le due paginette, adesso ti sei beccata tutte le, le norme hai studiato di notte di giorno il codice X HTML e quant'altro sei diventato pure bravo però da nessuna parte, c'era cioè nel contrattivo c'è scritto che tu devi occuparti di didattica e di tecnologia, poi all'interno ci ficano il sito allora, si può richiedere un contratto diverso se uno si vuole assumere delle responsabilità oppure non essendoci nulla di tutto questa parte va demandata esclusivamente alla segreteria dunque uh. molto classica su questi temi. Eh, due cose devo dire, la prima, le nuove tecnologie costituiscono solo un modo diverso di fare delle cose che facevamo, eh, non è che sono richieste, quando è entrato il telefono eh, all'interno degli uffici pubblici non è che dovevamo essere dovevamo prevedere che il contratto prevedesse che noi parlassimo al telefono altrimenti non potevamo parlare al telefono ci potevamo rifiutare se io che, il messaggio che deve passare è questo oggi io in presenza di norme di questo tipo devo dematerializzare e digitalizzare quindi ovviamente mi dovrò porre quello che facevo prima e se quello che facevo prima le richiede l'impiego delle nuove tecnologie della pubblicazione con certi formali lo dovrò fare questo mi sembra molto è altrettanto naturale che la gran parte di questo lavoro deve essere fatto dagli uffici amministrativi e su questo non credo che ci possano essere dubbi deve essere fatto come deve mi preme dire una cosa quali sono le modalità evitare di dovermi creare il nemico in casa questo sapete come si fa? si fa in, una sola, in un solo modo con i regolamenti cioè per evitare che io morta debba litigare col collega eh, dobbiamo accapigliarci sull'interpretazione della norma l'istituto una volta per tutte deve adottare un regolamento che nel caso del, dell'albo si chiama regolamento sulla gestione tenuta dell'albo dove c'è scritto Qual è l'iter che si fa? Quali sono i formati documentali? Eh, qual è il tempo per cui gli atti stanno in pubblicazione? Ovviamente eh, riprendendolo dalle norme di legge, facendo una bella tabellina e dicendo l'atto X sta 15 giorni perché lo prevede l'articolo X, l'atto Y. Se noi facciamo in questo modo evitiamo di dover creare contenziosi. Altrimenti, ogni pubblicazione di atto, ogni attività che noi andiamo a fare sarà fonte di discussioni e contenziosi. Ma questo come dire non c'è bisogno che ve lo dica l'avvocato Belisario, cioè chiunque si occupi di organizzazione sa che a prescindere dall'efficienza le procedure si rodano anche perché se lei fa 5 più 1 al superenalotto eh, e quindi saluta tutti dalla sera alla mattina, l'istituto ha necessità, o oh, il collega va in pensione, io non devo, cioè non siamo ai tempi di Omero che mi affidava la tradizione orale per capire come si dovevano fare le pratiche amministrative oggi che siamo nel 2013 queste cose devono essere consacrate in un regolamento ovviamente affisso all'album online eh, e in pdf non immagino eh, certamente con il regolamento e fondamentalmente con una diversa organizzazione del lavoro eh, è necessario cambiare totalmente l'organizzazione del lavoro gli atti non possono essere pubblicati e neanche redatti da un docente ma devono necessariamente essere redatti da un, da un assistente amministrativo, eh, voluti dal dirigente, eh, controllati dalla, dal DSGA, che è il responsabile degli archivi fondamentalmente, perché noi dobbiamo parlare di figure di responsabilità. Giustamente i regolamenti, e di fatto ce ne siamo accorti anche noi, li stiamo producendo tutti e molto in fretta, perché i regolamenti ci aiutano a non dover più litigare.